Buongiorno, sono Franca Ferrari, sono cosiddetta ideatrice e direttrice artistica del Festival più, di, più che Danza, che si svolge a Milano al Teatro Fontana, quest'anno sarà dal 26, dicembre, dal 26 novembre al 2 dicembre. Inizialmente era, è nato da una collaborazione con il festival concorso Le voci dell'anima, diretto da Maurizio Argan. Eh, L'idea era di portare a Milano una tappa di questo concorso e unitamente a questo, siccome io ero diciamo, diventata molto consapevole dei problemi che la danza contemporanea aveva nella nostra regione e nella nostra città quindi anche, eh, ho detto vabbè approfitto porto una tappa del festival e in più eh, promuovo la danza del, la contemporanea della Lombardia. E questa è stata la prima motivazione. Il festival era anche nato diciamo promosso sempre ideato da me, diretto da me, ma promosso dal CIDAP Lombardia che era un'associazione, un'associazione di coreografi eh, lombardi. E eh, Poi nel 2016 il CIDAP non ha più voluto diciamo proseguire, quindi ho proseguito con, con la mia associazione e eh, sempre è stato, eh, diciamo, sostenuto da Fondazione Cariplo dal Comune di Milano e anche dalla Regione Lombardia e quindi ha cominciato a trasformarsi nel 2016 a prendere una tematica, eh, che, delle tematiche che essendo della Lombardia è diventato molto anche più solo che di danza parlava di contemporaneità e questo è anche un argomento che comunque a me interessa sempre moltissimo era diventato un po' multidisciplinare l'anno scorso, nella versione dell'anno scorso. E quest'anno invece vede un nuovo cambiamento, perché è successo che eh, diciamo la danza qui, proprio anche nella nostra regione, ha avuto un cambiamento attraverso un, un progetto eh, che porto avanti io, che si chiama Incubatore per Futuri Coreografi, che fa parte del CIMD, che anche quella è una mia idea e che vede come partecipi e tutor eh, Daniele Ninarello, Marco D'Agostino e Davide Verrosso che saranno anche presenti al festival e poi vede la presenza della, di Dance.me Dance.me è un'app, quindi un luogo virtuale per coreografi inizialmente ma è diventato anche diciamo, un organismo di produzione e quindi presenta sei coreografi, eh, ci sarà anche una rassegna video e eh, diciamo che si presenta quindi qui una nuova realtà che attiene alla danza contemporanea, che attiene anche al, sia al futuro quindi di nuovo alla contemporaneità che è il mio, diciamo, il tema che mi interessa di più eh, ma anche, quindi diventa nazionale il festival. Eh, anche perché ha il contributo del MIBAC, del Ministero, come anche, l'organismo diciamo di produzione di Desmi, quindi assume più questo aspetto giovani, futuro, contemporaneità verso il futuro a livello nazionale, quindi è un nuovo punto di vista, vedremo che cosa c'è. Ci saranno anche i primi studi dei partecipanti all'Incubatore per futuri coreografi sono tutti giovani dai 20 ai 25 anni e quindi vedremo in ogni serata anche eh, un loro breve studio, il primo anno poi si prevede che eh, si prevede al terzo anno una sezione festival a loro dedicata e quindi diciamo quest'anno tra l'altro ha un tema che riguarda nello specifico, anche la danza che è l'ombra e la luce, e anche il convegno sarà d'ombra e di luce. Eh, sarà condotto, saranno i relatori: Emanuela De Cecco, che è una critica d'arte, Alessandro Pontremoli, eh, che insegna all'Università di Torino, scrittore di danza, mm. eh, della commissione danza, presidente della commissione danza del e e poi ci sarà Rossella Lepore del teatro e ehm, Letizia Gioia Monda che invece viene da Roma e si occupa anche del digitale, della danza digitale, quindi diciamo d'ombra e di luce perché ultimamente ehm, vedo questo aspetto nella danza anche nei corpi cioè vedo corpi che assorbono luce, corpi che emettono luce è un fatto di comunicazione, è un, un fatto di, eh, anche di espressione, di modalità che dà una visione completamente diversa delle cose. Eh, ci saranno 14 spettacoli, tutto il programma si trova sul sito di cimd-danza.it cimd e dal, 29, no, dal 26 novembre al 2 dicembre, sbaglio sempre le date. E dalle 8:30 e 20:30 20 della sera ci saranno anche tre laboratori tenuti da Ninarello, D'Agostino e Barrosso. E speriamo di un successo.